Andando al bag. La mia più grande paura è quella di aver dimenticato Qualche cosa a casa E la mia seconda più grande paura È quella di dimenticarmi Di fare benzina in tempo E con la benzina Almeno ci sono Sono un po' bloccato nel traffico però Sono tranquillo Almeno per quello Sono arrivato al Miveg, il giorno prima della fiera e sto vedendo tutto quanto in allestimento, me lo sto già immaginando domani pieno di gente e sto cercando di capire quali saranno i punti più belli da fotografare e da riprendere. Questo è il posto dove mi troverò domani a fare foto ai tatuati. Quelle che vedete qua dietro sono tutte delle porte dove la gente entra a farsi tatuare e per ogni porta c'è un tatuatore. Questo è il mio tavolino, è bellissimo solo che c'è da capire come funziona. Bene, penso di concludere questo video. Adesso mi metto comodo e spero di riuscire a trovare un posto dove montarlo per riuscire a pubblicarlo questa sera stessa prima che mi veghi inizi.